Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale Sono Daniele e oggi voglio parlare con voi delle via o dei via su perché siano indispensabili per il tuo dropshipping business o comunque per qualsiasi tipo di business fai online È forse uno dei punti cruciali per portare il tuo business a un livello superiore e cominciare davvero a espanderti Quindi non ti perdere questo video Ragazzi eccoci qua bentornati e torniamo a parlare di dropshipping su ebay ma questo argomento si eh, sviluppa su qualsiasi tipo di business quindi dropshipping su ebay, su shopify, su facebook, su amazon, eh, business online di uh, marketing, agenzie di marketing, qualsiasi tipo di business tu abbia o che tu abbia intenzione di iniziare, questo argomento è Cruciale ed è importante che tu lo conosci fin dall'inizio. Di cosa sto parlando? Sto parlando del o dei via Virtual Assistant. Innanzitutto, se mi conosci, sono Daniele, un e-commerce manager, esperto di dropshipping sui marketplace, ma non solo. Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato e metti like a questo video per aiutarmi. Grazie mille. Um, ragazzi, allora, um, è un argomento che io in Italia non ho um, forse mai sentito nominare um, No, credo di no Ed è anche molto strano perché in Italia comunque c'è molta gente che parla di dropshipping, di business online eh, Ma nessuno che parla dei fattori fondamentali che ci siano dietro l'organizzazione aziendale Perché ovviamente, ragazzi, fare dropshipping è un business come come qualsiasi altro, arrivato a certi punti dovete avere un'organizzazione aziendale che una cosa è ovvio fare due ordini al giorno, tre ordini al giorno, un ordine al giorno ma arrivato a determinati livelli dove inizi magari ad avere mh, 100 ordini al giorno, 70 ordini al giorno hai bisogno di un'organizzazione aziendale e un team e proprio riguardo a questo eh, oggi ci soffermiamo a parlare del, dei virtual assistant VA. Eh, chi sono i virtual assistant innanzitutto? come dice la parola sono assistenti virtuali eh, cioè sono lavoratori eh, che lavorano per te e che fanno le mansioni che tu gli dai qual è la, la differenza tra un lavoratore e un VA? non c'è nessuna differenza, si dice VA perché solitamente i VA sono eh, persone di paesi dove la manodopera costa molto di meno Come ad esempio Filippine, India, eh, questi paesi così ok? La maggior parte sono filippini comunque Ucraina, però già in Ucraina è più caro ok? Eh, va bene, lasciando questo fattore Ora arriviamo, durante il corso del video ti dirò esattamente quanto costano Come trovarli, quanti ne dovresti avere e come utilizzarli ma perché sono importanti? Perché ragazzi a un certo punto voi non potete più lavorare da soli o comunque non potete voi eh, concentrarvi sul vostro business se il vostro pensiero è mandare gli ordini, se il vostro pensiero è ordinare il prodotto dal fornitore, se il vostro pensiero è eh, rispondere al cliente perché gli è arrivato il pacco ammaccato ed è arrabbiato, no, non, è, non è più quello, non è il vostro lavoro, va bene inizialmente o va bene per piccole persone che non hanno intenzione di espandersi ma non vedo il motivo, ma se il tuo obiettivo è espanderti e creare una rete, creare un'organizzazione un completa, tu non puoi sprecare il tuo tempo, non puoi spendere il tuo tempo rispondendo ai clienti o evadendo l'ordine o creando le etichette di reso, che okay? questi sono alcuni esempi. Quindi hai bisogno di un team, delle persone che ti aiutano. Ora eh, tu mi dirai, ok, perché mh, scegliere i VA e non trovare un team italiano, un team dove sono io? Mh, ci sono diversi motivi, partiamo dal primo che fosse quello che vi interessa di più, prima cosa è il costo, cioè, eh, se voi dovete prendere un lavoratore in Italia, ovviamente avrà un costo significante che probabilmente la maggior parte di voi eh, non si possono permettere, ok? se iniziano da poco quindi eh, i VA hanno un costo drasticamente minore per farvi capire un VA eh, un, eh, un assistente dalle Filippine può guadagnare quindi potete pagarlo da un prezzo che varia dal 1,8 dollari all'ora fino ad arrivare a 4 dollari all'ora già 4 dollari è il top per dirvi che difficile pagare queste cifre a meno che non si occupano di cose davvero specializzate ma solitamente il prezzo in range è tra i 2 e i 3 dollari 2,5 sarebbe l'ideale quindi stiamo parlando di una persona che full time eh, vi lavora quindi facciamo non so 40 ore a settimana per eh, 100 dollari a settimana quindi 400 dollari a mese dollari quindi in euro vi costa o in, o in sterline, in base a come operate, vi costa molto di meno. In euro saranno 340 euro. Quindi per 340 euro potete avere una persona che lavora full time per voi. Questo è il motivo principale, ma ce ne sono anche altri perché non è tutto concentrato sul prezzo. Per, facciamo qualche esempio. Il primo esempio è che la maggior parte di queste persone che lavorano nelle Filippine sono già persone specializzate nel dropshipping perché hanno molti anni esper uh, di esperienza alle spalle quindi se voi andate a prendere un Filippino VA specializzato in VA eh, ci sono quelli specializzati su Ebay, quelli specializzati su Facebook, quelli specializzati su Shopify quindi se per esempio fate dropshipping su Ebay vi trovate un VA specializzato su dropshipping Ebay saprà già utilizzare tutti i maggiori software di monitoraggio, di ricerca del prodotto okay? di customer service saprà utilizzare ebay saprà come fare il fulfillment come inviare gli ordini da quasi tutti i fornitori come Amazon Aliexpress eccetera e se non conosce i fornitori imparerà in fretta perché non ha l'esperienza alle spalle sa come utilizzare le piattaforme e soprattutto ragazzi soprattutto saprà parlare inglese perché io confido che dopo un anno di video voi abbiate capito che dovete espandervi in mercati esteri. E se non l'avete ancora capito riguardatevi i miei video del canale. E ora, questo è forse ancora più importante dei soldi. Perché vedete, io ho provato a cercare persone italiane magari per darmi una mano. Il problema è che nessuno parla inglese. È pazzesco. Cioè, tu parli con loro... Tutti quanti dicono sì, io parlo inglese, da 1 a 10 il mio inglese è 7, ma non hanno idea, cioè comprensione del testo e scrittura, niente, devono usare il traduttore. E questo è inconcepibile ragazzi, e, e poi, cioè, vabbè, non voglio, non voglio andare off topic e cominciare a parlare di... Eh, di cose che non c'entrano niente però è inconcebibile tra l'altro se vuoi imparare l'inglese io ho fatto un video l'anno scorso te lo lascio in descrizione su come io ho imparato l'inglese da solo eh, vado a vedere, è molto interessante quindi questo è molto importante ora, un'altra cosa è che i vostri costi sono al netto perché loro, lavorando come libri professionisti vi fanno una ricevuta voi vi mandate i soldi e finisce là quindi non avete imposte, non avete altro okay? ci sono tutta una serie di eh, una serie di cose poi sono persone eh, che lavorano a orario quindi essendo eh, collaboratori non dovete dargli, dirgli forse lavorare 40 ore 30 ore ma lavoreranno ehm, le ore che servono e basta e voi pagate in base a quelle ore quindi magari di meno magari di più ma come eh, tracciare questo tempo? Per tracciare questo tempo, ragazzi, esistono i time tracking, che sono dei software di tracciamento del tempo che ogni lavoratore può utilizzare. Ad esempio, io utilizzo Hubstaff, eh, per andare un'occhiata, ha un costo, mi sembra, di 8 euro al lavoratore al mese. E mm, questo è un po' tutto. Ma dove trovare questi, questi VA, ragazzi? Allora, i VA potete trovarli in diversi posti. Il posto più semplice è sicuramente i gruppi Facebook di dropshipping. Se voi andate in qualsiasi gruppo, parliamo ovviamente esteri, lingua inglese, di dropshipping, anche i gruppi dei software stessi, che okay, come il gruppo di AutoDS troverete un sacco di persone che si offrono come VA. Ovviamente, vi ricordo, dovete fare un colloquio, dovete valutare queste persone, perché non perché sono VA, voi potete insomma prenderli così a casaccio dovete comunque fare un colloquio state comunque assumendo un team state facendo outsourcing ehm, trovarli qui. un altro posto dove potete trovarli è Fiverr ma su Fiverr non ve lo consiglio perché i prezzi sono mediamente più alti ricordate il range ottimale è tra i 2 e i 3 dollari quindi se vi chiedono di più fino a 4 dollari potete pensarci in base a quello che vi serve se vi chiedono più di 4 dollari non ve lo consiglio Uh, quindi valutatevi su questo range altri posti dove potete trovarli sono siti di ricerca lavoro filippini cercherò di lasciarvi in descrizione se riesco a ritrovarli sono dei siti come ad esempio Subito per l'Italia dove le persone mettono gli annunci per cercare lavoro okay? potete vedere il loro curriculum il loro curriculum potete vedere le loro esperienze e tutte cose per valutare okay? ci sarà il loro prezzo li contattate fate un colloquio e vi, vi mettete d'accordo, questo argomento, ragazzi, è molto importante. Era un bel po' che volevo farlo, non, ho, non avevo tempo per metterlo nella scaletta dei video è indispensabile se voi volete eh, espandere il vostro business è importante se in qualsiasi campo operiate considerate che con 1000$ dollari al mese potete prendere tranquillamente tre persone o addirittura più di tre persone per lavorare con voi e potete espandervi se non è il vostro budget potete spendere comunque anche una persona part time perché potete anche prendere la part time e vi costerà 200 dollari al mese ora voglio dire se voi state facendo iniziando a fare business 200 dollari al mese sono mi sembra sui 170 euro. Credo che tutti ce la possiamo permettere. sono non te la puoi permettere, allora concentrati prima a far crescere il tuo business. Se sei interessato, però, tra l'altro, a far crescere il tuo business, ricorda di visitare dropshippingkilometri 0com per imparare dropshipping su eBay. Tra l'altro, iscriviti al canale, mi raccomando. E vorrei tanto sapere da voi le vostre opinioni sia su questo argomento e su altri argomenti che vi interesserebbe sentire qui nel canale. Perché ora. Come vi ho detto nel video qualche giorno fa, sto tornando a regime e mi piacerebbe sapere da, da parte vostra quali argomenti vorreste sentire, mi li potete mandare via email o scrivere semplicemente nei commenti qua. Però trovate tutti i contatti in descrizione, grazie di avermi seguito ci sentiamo alla prossima. Ciao!